Buongiorno e benvenuti in questo primo video di AstroCenter Italia per le previsioni segno per segno per l'anno 2019. Io sono Iris, sono un esperto di AstroCenter Italia e vi terrò compagnia in questi 12 video. Quindi questo è il primo video dove ci occuperemo delle previsioni astrologiche per quanto riguarda l'anno 2019 per il segno della rete. Quindi abbiamo le nostre tre carte dei simbolon, dei tarocchi della tradizione magica e le magiche carte del destino. Andiamo subito a vedere cosa ci riserva l'anno 2019 per il segno dell'ariete. Allora, il segno dell'ariete per quanto riguarda i simbolon fa vedere una carta in cui c'è una coppia che si dedica a lavori diversi. Quindi è come dire, quest'anno bisogna porre l'attenzione alla suddivisione dei ruoli, cioè ognuno deve fare il suo, probabilmente veniamo da situazioni in cui siamo abituati a Sob sobbarcarci più del dovuto perché pensiamo di fare prima e meglio in realtà eh, basta <ride> mettiamo un freno facciamo sì che ognuno faccia la sua parte perché se ognuno faccia, fa la sua parte diventa per noi molto più semplice dedicarci alle nostre cose e avere anche la mente più libera non arrivare stanchi non sentirci frustrati quindi eh, siamo un po' Precisi su questa cosa, eh, deleghiamo ciò che è, che è necessario delegare, occupiamoci del nostro, vigiliamo sul resto, ma pretendiamo che ognuno faccia la sua parte. Andiamo a vedere eh, la, seconda, la seconda carta, eccola qua, eh, che si vede a bastoni, in particolare eh, che cosa significa insomma, per, queste, per queste carte? Di sicuro è un anno in cui si muovono tante cose, possono esserci dei nuovi inizi, eh, dei progetti avventurosi, eh, nascita e fortuna, quindi è una carta molto promettente e legandola a quella precedente appunto dove eh, si parlava della suddivisione dei ruoli, eh, è probabile che bisogna fare spazio, avere la mente libera per, in modo da se deleghiamo alcune attività ad altre persone è più semplice per noi dedicarci a quella parte creativa che ci serve per portare avanti nuove iniziative, nuovi progetti che eh, appunto poi possono portarci nuovi guadagni nuovi, nuovi, eh, nuove cose interessanti quindi assolutamente su, su, è sempre così poi le carte sono legate no? non dicono niente di diverso le, le carte magiche del destino ci fanno vedere questa bellissima carta, eh, la frase sopra recita l'aiuto divino, le porte del cielo si aprono alle preghiere del cuore, che cosa significa in particolare? Si vedono queste due mani che si uniscono, eh, probabilmente veniamo da un periodo in cui siamo stati preoccupati, eh, ci siamo affidati anche alla preghiera, speravamo in qualche soluzione... Eh, ci dicono che la soluzione è a portata di mano, ma di guardare dentro noi stessi piuttosto che affidarci a eh, cose effimere, ma non effimere come la preghiera. Eh, non voglio dire questo: piuttosto che non basarci solo sulla mera speranza, ma guardare dentro di noi quali sono le cose da sistemare e occuparcene passo per passo. Eh, la preoccupazione è giusta nella misura in cui prendiamo coscienza di quello che non va nella nostra vita e cerchiamo di mettere a posto le cose, la soluzione ci sarà sicuramente, c'è una carta positiva che ci parla appunto di soluzione, di speranza, eh, di cose esaudite, eh, però bisogna che noi facciamo le azioni necessarie appunto per poter realizzare quello che vogliamo, quindi eh, che cosa dire, per, per la riete eh, sarà un anno impegnativo ma ricco di soddisfazioni a patto che facciamo le cose che vanno fatte quindi eh, sono stata felice di, stare, di essere qui con voi e di osservare le previsioni per la riete vi aspetto per il prossimo video di Astro Center Italia con le previsioni del toro a presto, ciao a tutti